Mi scuso per il eh, ritardo, ma eh, sul via c'è stato, insomma, non so, qualcuno ha tagliato l'erba, c'è stato un cinghiale, eh, c'erano le code e insomma eh, io veramente non riuscivo a far di meglio. Dunque ero con, nei pensieri eh, e con lo spirito eh, vicino ad Artis che stava già presentando la sua relazione. Comunque,